Bimbe! Vanessa? si è addormentata! Ah, Anni, Vanessa dorme? Sì. Si è addormentata? Guarda, ho fatto un gioco che me lo scivo. Ma cosa fai? Uno scherzo. Cos'è? Poverina! Poverina Vanessa! Vai! Stagia. Ma io stavo dormendo, bello Ma cosa dormi? Cosa dormi che stasera? Eh, basta Ehi, ti porto allo stadio eh Cosa dormi? Che stasera devi andare al cinema col... Veramente? Eh sì eh Papà stasera ti da... porta al cinema Ani Ma... cos'è Stop ah. Ani ti do una notizia, eh. spegni, okay. allora eh, io mi sono svegliata con sta tomba e poi mi dici che devo andare al cinema, è fighissima Eh sì, ho parlato con papà e ha detto che ti vuole portare al cinema, io e te non andiamo al cinema vero? Noi stiamo nessuno... a casa, noi restiamo a casa ma invece no, guardate ti è caduto il dentino, il primo giorno che eravamo in Sardegna l'abbiamo la parte... lasciato in Sardegna, mi sa. Non il primo giorno. Sì, il primo giorno che siamo arrivati in Sardegna, eravamo appena atterrate. Sì. Eravamo appena nata. Atterrate. Comunque, stavo dicendo, Anastasia, visto che il tempo oggi non è soleggiatissimo, oggi, adesso è sera, e è fresco e si sta bene. Cosa ne pensi se io e te ci andiamo a non mangiare? Piove. Ma piove? No, non piove, per adesso. Speriamo ah, che non piova. No amore non piove Andiamo a mangiare gelato Esatto andiamo a mangiarci Man, un bel gelato io e ma te sì. Magari chiamiamo anche la nonna e le chiediamo se vuol venire Sì. Ma noi che ora dobbiamo andare al cinema Il cinema inizia alle 8 e mezza stasera quindi speriamo che papà arrivi presto Quindi a Chiara dobbiamo andare al cinema Alle 8 devi essere lì, 8 okay. e 10 ma devi già essere lì e dobbiamo mangiare ancora Quindi sì. vediamo, speriamo che tu arrivi in orario Sei d'accordo? Quindi ceniamo? No? Ceniam sì, non, no? non vuoi andare? No, sì, sì, sì. Quindi ceniamo e poi andiamo a mangiarci un bel gelato con tutta calma, eh? Va bene? Sì. Va bene, poi chiediamo anche alla nonna se vuol venire a mangiarsi un gelato con noi se non piove, ok? Guardate. Guarda che se piove Guardate. non andiamo neanche noi. No, sì, va bene. È un cappuccio. Col cappuccio? Eh, è il giubbotto. <ride> Cosa dobbiamo Io guardare? Voglio... Sì, amore, andiamo, va bene, ok? Dai, allora niente, vado a vedere se la cena è pronta Sei contenta amore? Cosa guardiamo? Ma che film guardiamo? Non, no so, non lo so, lo scegli andando. poi no. con papà eh? Mangia dai, che tra un po' arriva papà così riesce ad andare a vedere il film Sei contenta? Eh. Tu sei già stata al cinema però, vero? Sì, una volta una sola, volta. è vero, solo una volta Da bambina Mentre Anastasia non è mai stata al cinema però No, forse anche lei da davanti No, lei è rimasta fuori, era piccolissima perché eri piccolissime e non potevi entrare e anche adesso secondo me tu ti annoieresti al cinema Per quello non ti porto perché tu non riesci a guardare un film intero nemmeno a casa È vero? Ma ragazzi sapete che questo è il mio coltello preferito perché gli altri non mi piacciono perché non tagliano bene È vero anch'io preferisco questo Cosa sì. mangi? È il pollo con le pomodali Bravissima Tu cosa mangi? Il gelato Solo il gelato? Ma devi anche cenare No, no, no, signorina, quale buste? Tu devi cenare, vuoi una foscetta di pollo? No, Danilo, ma non devi Ah, va bene, però non è. non è che non devi cenare, perché poi dice, no, ma io voglio il cioccolato, voglio quello, e infatti perché non ha cenato vero? Esatto, perché mangia schifo. Allora mangio di no. No, tu mangi seduta a tavola, a fianco a tua sorella e di fronte a me. Ok, se no guarda che non ti porto a mangiare il gelato, sto gelato, sto parlando con te. Ma non vuoi. Cosa non vuoi? vuoi Esatto, mangi di qua. No, cioè di là. No, di là non mangi. No, via. Cos'è che hai detto? Che mangi no. la coscietta di pollo? Però non voglio mai più vivere con te. Non vuoi più vivere con me? E dove vai a vivere? Con qualcun altro. Con chi? Per esempio? Non te lo dico. Non vuoi essere più mia amica? No. E eh, eh, ma stasera a mangiare il gelato con chi ci vai? Con con, con qualcun altro, quindi? Sì. L'hai già chiamato? L'hai già avvisato? No, vado con Vanessa e papà. Dove? Lì. Al cinema? Eh. E mi lasci da sola? Sì. Ti vado a mangiarmi un bel gelato da sola? Sì. Va bene, ci sto. No, io vado con la nonna, ma, deve gelato, ma no, con... no, dove vai tu? Ah, in due gelaterie diverse? Sì. Dai, vai via. Mm. Hai finito di mangiare amore? Allora ascolta, papà è arrivato, si sta lavando, ok? Io e Anastasia andiamo, divertiti e ci vediamo dopo quando finisce il film. Noi andiamo a mangiarci un gelatino e torniamo a casa, ok? Sì. Divertiti amore, eh. Ciao amore. Ciao, ciao Dai, ciao. andiamo a mangiare un il gelatino, aspetta che apro il cancello. E non sono ancora qui. Sì, perché papà si sta ancora lavando. Sì, ma ti fatto Attenta, non farti male, mamma mia, come alto, no, no, che ti fai male, amo. Okay, Perché? No, no, no, no, no, no, Sco no, non lo fare, eh? Sì, da qui sì, tre gradini. Brava, andiamo, dai, hai visto che bella serata fresca? Eh? voglio farlo asciugare lasciare la Allora. Tanto, si è asciugato, ma... Sarà molto scivoloso. Mi fai, mi lì Dai, scendi che ce la fai. Wow, oh, bellissimo! dai andiamo dai in macchina. Sei legata? Possiamo andare? Sì. Sei pronta eh? a mangiare un super gelato? Sì. Siamo quasi arrivati amore. Speriamo che la gelateria sia aperta. Perché potrebbe essere chiusa. Magari Capito amore? Sì. Se è chiusa proviamo ad andare a vedere se ce n'è un'altra aperta, d'accordo? Sì. Dove sei? Amore? <ride> È aperta la gelateria, amore. Sei contenta? Allora, all un, eh? un, um, con la nocciola e il cioccolato. Ah, stai già scegliendo i gusti. E tu? E io nocciolato, tutto nocciolato. Vediamo, adesso guardo io. Io voglio pienissimo Andiamo? Che gusto hai preso, amore? cioccolato e nocciola nocciola. Mm, Com'è? Buono. <ride> Vediamo, vuoi assaggiare i miei? Nocciolato, così come il tuo, e fior di latte. Buonissimo! Eh, sì. Anche il tuo è buono, è nocciola. Di me, guarda, ci sono tante nocciole nel mio. La vuoi una? Non so se riuscirò anch'io. Eccola là, eccola lì che c'è. Ok, se non riesci a prenderle... Non toccare, adesso ti do un tovagliolo e lo butti. Vuoi il mio. Presa? Ok, adesso puliamo. eh! Mi sono sporcata? Mm -hmm. Ok, pulizie amore, brava, hai pulito sì. tutto? Sì, sì, ma in fondo c'è n'è Dove in fondo? Non sì. ce ah, n'è no, uno io? prima? So. Vabbè dopo andiamo a buttarlo insieme, non andare vicino alla strada. È lì. Dopo andiamo. Sì mamma guarda. Lì. Eh vabbè ma è lontano? No, è lì. Mi aspetti? Andiamo insieme? Vai qui davanti. Vai vedere? Vai. Ma dove? Sì. No no, è lontano, vieni qua. Lo buttiamo addosso. Ma guarda che qui il cestino Lo vedi? Questo qua bianco Qua sopra Vai a buttarlo È pieno Eh sì Andate Come? Vediamo È quasi finito? Brava Mi sto superando, vero? Sì, sì Siamo uguali, eh Bravissima Chissà Vanessa Se si sta divertendo al cinema con papà eh? Mm. Secondo Così. te? Sì me mm. um, possiamo guardare un film che, che film possiamo guardare? quando che... torniamo a casa? Eh. poi vediamo cosa c'è ragazzi hey. che film mi piace? Eh. a te che film piace? quello di Lillo perché mi piacciono molto quelli di Lillo? sì, tre, mm. eh, due, Le... tre lol? Eh. tu guardi lol che ridi con tua sorella vero? Mm. anche Fedez ti piace? e Frank? Anche a me. Lillo sembra un bambolotto. Ah sì? Ma fatti era piccolino. Lillo sembra un bambolotto. Lio, cos'è quel cane che Anche Elio è simpatico. Sì. Chi è Io Non mi ricordo. Elio è quello che faceva, era nel quadro. Ah no, sì, che c'era. Che nel primo logo. È arrivato oggi. Eh, oggi aveva un bicchiere arrivato. Ah sì, è arrivato anche Elio? Sì. Ma ah, dai. Oggi è arrivato. nocciola mm, buona oh, mamma uguale, guarda. Ma siamo uguali cincin. cin le fiorelline cin cin qui le fiorellini mm, sono i fiorellini sto sì. vincendo la mamma eh. <ride> mi non. hai tolto il gelato non posso più vincere manco una nocciola mm, hai trovato un'altra nocciola che buona <ride> Piano Non si mangia veloce Non si fa la gara quando si mangia Vero che non si fa la gara quando si mangia Perché quando si mangia bisogna fare molta attenzione E masticare sempre molto bene Mi ha rubato il cono perché non voleva che lo finissi prima io Posso finirlo adesso Qual è il mio? Quale? sto perdendo Ah Ho vinto, bravo amore, bravo ho finito il gelato, andiamo a casa Ho vinto io, hai vinto, vinto tu io. Ho vinto 2.100 euro Ah però, 2.100 euro Non ho 2.100 euro nel portafoglio eh No, no, no, no, no che tu mi io perdi i soldini no, no, Sì! Andiamo a aspettare Vanessina che no. arriva? Sì. Eh? Sì. E scegliamo un film da vedere? Sì, e cacciamo facciamo vedere a loro. Ma cosa fai? Film. Adesso eh. ti metti l'auto, stiamo andando a casa, oh, non beh. metterlo, che ti intossichi la pelle per niente. Lascia stare. <ride> esatto. <ride> Andiamo? No. Cosa vuoi fare qua? Sono le zanzare. Non Ma va. Andiamo. Non andare giù. Andiamo? a casa! Senti come si sta bene amore <ride> Ma che cosa hai stasera Sei ballerina Sei ballerina Capitano mio capitano Andiamo dentro Andiamo capitano, a casa Capitano capitano capitano cap cap cap cap cap Dai dai su, Cammina Beh io vado Tu rimani qua da sola al buio Sì mm? le chiavi un attimo aiutami guarda prima, vedi se ci sono le chiavi trovale sono stasera dai mettile giù ci, che ti aiuto ci Dove sono quelle sono, della macchina macchina sì, oh. eh, non vedo le chiavi Ani eh, non perché non ci sono oh, non mi dire aspetta cosa c'è qua non è un che l'hai mamma eh? non è che l'hai date a papà no ho un problema. Eh. Mi sa che le ho lasciate in casa quando c'era papà ancora. Non ci ho pensato a chiudere perché c'erano loro a casa e io ho lasciato le chiavi in casa e papà ha chiuso la porta. Ani. Non la macchina. Siamo chiuse fuori. Ma intanto c'è una... Aria sì, si sta bene stasera. Sai cosa possiamo fare? Eh. Siamo sicuri che non ci sono. Il telefono, i fazzoletto. Sì, un attimo, non hai una ceniera? no sì c'è una cerniera ma io le chiavi non le ho mai messe in cerniera senti eh, cosa facciamo? io non so dove posso dormire dammi le chiavi della macchina prima che sì. mi perdi queste Sì, non eh, so dove posso dormire sei trampolino dormiamo sul trampolino sì, io vado. sai qual è il problema è che è molto buio adesso ci sono anche i gatti che litigano io ho un po' paura beh eh, papà e vanessa prima o poi torneranno però non so a che ora oh, magari a sì. Senti, facciamo che siamo in macchina, che siamo un, po più, un pochino più tranquille. Sì. Hai voglia? Eh sì, ma se ci c'è capola, pepe. Eh, me... devi aspettare. Eh, no, mi eh, non puoi farla. Ok, lo no. faccio. Devi aspettare. <ride> mi scappo, mi scappo. Ah, ah, una guarda giocolina. il gufo con gli occhi accesi. Non puoi farla, non c'è un modo, non esiste un modo alternativo ah, nelle ciotoline dei gatti. Dai, senti, andiamo in macchina, dai Vani, andiamo in macchina e... e aspetteremo che arrivano, cosa dobbiamo fare? Solo che prima che arrivano loro passeranno altre due ore. Si scappa la pipì? Sì. Eh, Riesce a resistere? No. Un paio d'ore? Il tempo che finisce il film e tornano indietro? No ragazzi ho lasciato le chiavi di casa dentro casa e lo siamo chiuse fuori io e Anastasia perché papà poi? no papà avrà le sue mi auguro perché se, eh, come si sì, deve averle per forza ha chiuso la porta la porta è chiusa solitamente la chiudo la porta di casa solo che oggi avevo in casa Vanessa e il papà e quindi non ci ho pensato sono uscita non l'ho chiusa e mi sono dimenticata le chiavi in casa quindi loro sono usciti hanno chiuso la porta con le loro chiavi e noi siamo rimaste fuori, meno male che stasera è ventilato e fresco perché altrimenti saremmo morte dal caldo, vero? Ci è andata anche di sì. fortuna. Allora ragazzi, il video finisce qui, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate questo video in su. Ciao! Anche questo anche... <ride> lasciate! questo video in su non il pollicione il video vi raccomando prendetelo e lanciatelo in su <ride> <No>. <ride> cosa lasciate no, no, in su? ma andate a fare l'appesaggio perché se non ci abbiamo niente non ci niente abbiamo eh. appena mangiato un gelatone gigante vuoi mangiare ancora? Eh, ma per domani mattina ma papà, eh, adesso <ride> tornano prima di domani mattina tra un paio d'ore arrivano comunque bisogna lasciare i pollicioni in su eh, e togliti quel ciuccio <ride> Lasciate la bella casa in su Ciao Manciatela Va bene Buonanotte Perché allora, sono tutto da capo Allora ragazzi iscri Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel pollicione in su Ciao Buonanotte Ci vediamo domani mattina Ciao Ciao Dormi Ciao.